Ciao, in questo video ti faccio vedere come ho realizzato la mia elaborazione dei 30K del decreto di Natale utilizzando QGIS e anche in parte Special Light però in questo video, in questo primo video, ti faccio vedere solamente la parte che riguarda QGIS Bene, avvio il progetto che ho chiamato 30K Atlas Ecco qua lo sto avviando il mio computer è un po' vecchiotto eccolo qua eccoci qua appena si avvia il progetto vedremo qua nella map canvas come mappa di sfondo eh, open street e eh, come layer visibile in questo momento sono i comuni istat del 2020 in particolare sono i comuni istat generalizzati mh, al primo gennaio del 2020, perché due colori, il colore blu mh, raffigura i comuni con mh, abitanti superiori ai 5000, abitanti, mentre quelli in grigio sono i comuni con abitanti inferiori o uguali a 5000. Bene, cosa ho, ho fatto in QGIS? In QGIS ho utilizzato per risolvere questa elaborazione eh, quindi cercare di dare una rappresentazione grafica al decreto, mh, decreto di Natale ho utilizzato i, i, gli strumenti di QGIS che vanno sotto il nome di strumenti di processing qua all'interno trovate migliaia di algoritmi tutti pronti all'uso migliaia perché mh, forse per qualcuno sto esagerando ma non è così sono veramente migliaia e crescono al crescere dei provider che aggiungiamo qua vedete qua io ho addirittura um, oltre a GDAL che questo c'è sempre c'è Grass, c'è um, SAGA c'è R eh, poi ci sono tutta un'altra serie di plugin eh, e così via veramente sono molti sono tutti algoritmi geo algoritmi che sono già pronti all'uso basta inserire dirgli qual è il layer d'ingresso o il layer di ingresso e lui QGIS mi restituisce un output per risolvere questo problema dei 30k il processo ormai è noto potete leggere nei vari articoli sia il mio oppure quello di Andrea o quello di Napo cioè di, di, di Maurizio i processi da seguire sono pochi, sono chiari, semplici, però vanno seguiti in modo sequenziale, uno dopo l'altro. Ora, in QGIS mettere in fila più algoritmi è una cosa abbastanza semplice e questo si fa utilizzando il modellatore grafico. Infatti, se vado su Processing, vado su Modellatore grafico e qui all'interno gli dico qual è il layer di ingresso o il layer di ingresso, e sotto gli dico quali sono i processi, gli algoritmi che deve seguire per raggiungere l'obiettivo finale. Naturalmente io ho già realizzato il modello, ve lo faccio vedere e lo commentiamo un attimino. Nel file di progetto che ho condiviso, trovate sempre qua negli strumenti di processing, questa iconcina è eh, dal nome modelli di progetto, e qui dentro trovate il modello che ho realizzato quindi il gruppo è 30K, eh, il modello si chiama 30K Italy. Doppio clic, si avvia questa maschera, tant'è che mi richiede solamente un vettore, infatti qua ho scritto io chiaramente vettore comuni con abitanti Istat gennaio 20. Quindi andate qua, da questo qua dovete scegliere comuni, e questo qua comuni. Tutte le altre sono le elaborazioni, oppure come ho scritto qua, questi sono i processing che ottengo, questi sono dei layer di servizi e questa è la mappa di sfondo. Qua basta poi eseguire. Naturalmente non lo lancio perché dura circa 5 minuti. Naturalmente dipende sempre dal, dalle caratteristiche hardware del PC. Il mio è un po' vecchiotto, ci sta circa 5 minuti per svolgere tutti i processi. Andiamo a vedere quali sono i processi. Qua da, eh, sempre dal modello, tasto destro, modifica. Entriamo dentro e andiamo a vedere cosa c'è. Allora, questo che ha un colore diverso, questo rettangolino qua, ehm, con questo più qua, indica, ehm, eh, eh, raffigura eh, la procedura per importare un layer. Questo qua più, l'input, il famoso input dei dati. Allora, i processi da svolgere, quali sono quelli in cascata? La, il primo processo che deve fare, come ho scritto qua, è il vettore 5K. Cosa significa? Che lui deve prendere l'algoritmo, deve prendere questo vettore, che è il vettore dei, mh, dei comuni, e da questo deve estrarre solamente quei comuni che hanno una popolazione minore o uguale a 5.000. Quindi questo processo non fa altro che estrarre quei vettori 5.000. Il secondo è lo stesso geoalgoritmo estrae solamente i capoluoghi di provincia, in modo tale da avere due layer distinti comuni con 5.000 abitanti e solamente quei comuni che sono capoluoghi di provincia. Il terzo processo che faccio fare sempre, diciamo così, nella stessa linea di esecuzione è, è quello di prendere tutti i comuni e fonderli per ottenere solamente i limiti nazionali. Fatto ciò, il secondo diciamo linea di processo, è il buffer sui comuni 5.000 di prima eseguo un buffer di 30 km, tant'è che se entro dentro l'algoritmo, vedete qua, ho messo distanza 30 km, quindi su questo fa un buffer di 30 km, fatto ciò, a questo buffer di 30 km sui comuni di 5000, vado a togliere differenza, il successivo algoritmo, differenza, a questi buffer tolgo i capoluoghi, in modo tale da avere un buffer con i buchi dentro, e ottengo qua fase successiva da, questo, da questi buffer bucati devo sagomarli tutti questi buffer o, chi, di quei, o parte di questi buffer che, o meglio parte di quei comuni che hanno questi buffer che vanno oltre i comuni nazionali come eh, i limiti nazionali o vanno a mare questi qua li devo sagomare rispetto, con, con, con, rispetto alla, alla, ai limiti nazionali quindi faccio un'intersezione Dopo di questo faccio una riorganizzazione dei campi, perché vedete qua ci sono vari processi, in, in questi vari processi si porta presso un po' di sporcizia, quindi dei campi duplicati, campi in più che non servono, di conseguenza devo pulire un po' e sistemare i dati e selezionare solamente quei campi che mi interessano, quindi devo utilizzare l'algoritmo riorganizzazione campi. Alla fine ho il mio output. Quindi ripeto, se lo avvio, lui mi chiede qual è il layer che è questo esegui e lui lancia l'esecuzione dura circa 5 minuti il risultato ve lo faccio vedere questo lo chiudo lo faccio vedere lo trovate naturalmente nella cartella QGIS che ho messo a disposizione trovate tutti i riferimenti nel mio blog allora su output aria 30k questo qua un attimo lo ricarico ed ecco questo qua, come vedete le aree blu sono tutti i poligoni bucati con i capoluoghi di provincia, questo un attimo chiudo, ecco qua, come vedete sono tante bolle bucate, sono tutte tutte buffe da 30 km. Eh, per tutti quei comuni con popolazione di 5000, ok? Quindi questo qua lo tolgo ora perché non mi serve più. E eh, qual è questo? È, no? Esatto, questo qua lo tolgo. Bene, mh, fatto ciò, per adesso voi non lo vedete perché mh, non vedete questo layer, che si trova qua ma non si vede, anche se lo spengo non si vede. Perché? Perché la mia domanda successiva alla realizzazione di questi buffer bucati è stato ma quanti comuni rientrano, come vedete qua, questo c'è un comune, questo rosso indica un comune comune corrente, andiamo a vedere un attimino qual è questo comune, così ragioniamo un po' meglio, allora, prendo la I, se seleziono questo qua, mi selezionato più di uno, e di nuovo, Eh, scusatemi il mio computer è un po' vecchiotto e va a scatti allora, seleziono questo comune che è Alimena okay? questo comune di Alimena il, ehm, il buffer è questo qua tratteggiato naturalmente qua vedete che è stato tolto la provincia di mh, Altanissetta e quella di Enna Ora mi sono chiesto, ma quanti comuni ricadono dentro i 30 km di buffer? Quanti ce ne cadono? Quali sono? E qual è la popolazione totale? Mi sono fatto così, questa, questa domanda. E quindi è nato, come ho anche scritto nel mio blog post, è nato l'Atlas. Ok? Bene, se avvio l'Atlas, eh, in realtà ho fatto due Atlas, ma eh, quello che cambia è solamente il layout questo è un layout orizzontale, questo è un layout verticale. Avvio questo qua orizzontale, e quindi mostra. Ecco qua, questo è il layout orizzontale. Per adesso è spento, perché vedete qua l'anteprima è spenta. Ora, come faccio io ad attivarlo? Bene, ehm, oppure a richiamare un qualsiasi comune? Bene, la logica è molto semplice. Basta aprire eh, la tabella attributi della, eh, relativa al layer area 30k, apro la tabella attributi, F6, quindi seleziono layer F6, sono qua sotto, poi per facilità eh, attivo l'icona sposta la selezione in cima che è questa qua e poi pigio F3. Con F3 ho, ho un attimino configurata questa maschera per interrogare l'Atlas. Qui lo posso interrogare per regioni, per province, per eh, codice ISTAT, per comune o per, per, per abitante, ma naturalmente la cosa più, più logica è quella di interrogarlo per comune. Quindi se vado qua e scrivo, non so, un comune qualsiasi, Villa Rosa, ecco qua lui lo trova, naturalmente se io qua scrivi, cercassi un comune con un popolazione maggiore di 5.000 non lo trovo, per esempio Palermo, non lo trova, perché non c'è, Palermo ha una popolazione maggiore di 5.000, ok? Quindi Villa Rosa, questo, se una popolazione, ehm, ah, o meglio, se è un comune, ha una popolazione minore di 5.000, me ne accorgo, perché compare il menu a tendina, ecco, sono tutti comuni minori di 5.000, quindi in questo caso Villa Rosa c'è, quindi seleziona, e chiudi, lui me lo porta qua, da qua faccio tasto destro sulla selezione, vedete qua mi compare, vedi qua, mi compaiono due, due azioni, imposta ATLAS come orizzontale oppure come verticale, gli dico come orizzontale, clicco sopra e si avviene automatico il, eh, la pagina dell'ATLAS relativa a quel comune, qualche secondo, eccolo qua, e qua mi dice Villa Rosa, il nome, Qua dentro vi fa vedere in rosso il comune che è Villa Rosa, naturalmente in blu sono gli i comuni con abitanti maggiori di 5.000, in grigio abitanti minori uguali di 5.000 e questo è il buff, sono tutti i comuni raggiungibili. Qua vi è una panoramica della regione che cambia a seconda, eh, seconda dove si trova eh, naturalmente il comune, questo è l'Italia quindi un contesto nazionale. Cosa, cosa mi dà, come, cosa mi restituisce l'ATAS? Il nome del comune, o meglio il nome della provincia, la regione, il comune, quanti abitanti ha, l'estensione e quanti comuni sono raggiungibili. In questo caso Villa Rosa, da Villa Rosa posso raggiungere altri 56 comuni per un totale di 337.000 abitanti. Naturalmente come vedete qua è bucato dal comune capoluogo di provincia di Caltanissetta, oppure di E.E. di Enna. Qua sotto ho l'elenco di tutti i comuni raggiungibili. Molto semplice. Se qua volessi cambiare, posso andare, non so, come vedete qua, ci sono tutti i 5.996 comuni. Andiamo a Zungri. Ci posso andare direttamente da qua. un attimino, infatti qua è cambiata perché si trova nella regione si ehm, trova in Calabria quindi qua mi crea il buffer come vedete qua il buffer è sagomato rispetto alla forma della, dello stivale in rosso abbiamo il comune e, e tutto il resto eh, tutti i comuni raggiungibili <coughs> questo qua è <coughs> scusate, naturalmente posso stampare da qua posso esportare eh, in vari formati, se voglio stampare singola pagina devo utilizzare questi menu, se voglio stampare in serie devo utilizzare questi menu. E questo è eh, quanto realizzato. Eh, ciao e alla prossima!